E buongiorno a tutti! Oggi un video un po' diverso di quelli soliti. Oggi facciamo un po' di tutto. Adesso torniamo a casa. Mi hanno fatto la spesa al middle. Dopo vi mostro quello che ho comprato. Praticamente. Ciao ciao. Dopo, ciao Iron fame eh? <ride> Non ti piacciono questi? Questi qua. Non li piacciono. Non ti piacciono questi allora? No? Non li ho mica mangiati. No? Guarda, eh, no. Non li ho mica mangiati. Eccoci qua la mia spesa. Ho comprato un po' di spazzolini di, di, di denti, ho comprato questa qua, foglio, foglio in silicone per, da forno, ho comprato questo qua, che se ci avete dei figli o nipotini, non so, secondo me è carino, Senza tampini. ho preso questo qua, che la mia collega me l'ha detto che è buono, proviamo tipo un bagno tipo un con la candegina, ecco. Poi ho preso questo qua, ne ho preso due per la lavastoviglia. Poi ho preso questa qua, sono le pastiglie in candegina. Sono 32 pastiglie. Poi ho preso questo qua. Ditergente pavimenti ecco, vabbè dopo ho preso un po' di acqua mineralizzata per stirare, bicarbonato di sodio, quando vado lì prendo sempre dei biscotti che questi sono più buoni in assoluto questi qua, sono i biscotti danesi, vabbè dopo ho preso la cioccolata per Andrea che gli piace questa qua, poi anche questi cioccolatini qua sono buoni, mi piacciono, ho preso 2 kg di caffè, um, per la macchinetta. Ah, poi ho preso tipo i swiffer del Lidl, Acero, che costa meno. Vabbè, tonno, eh, burro, uova. Ho visto che all'anno all anche... Um, lievito di birra questo lievito di birra che non costa tanto proviamo oggi voglio fare la pizza vabbè dopo ho preso un po' di carta carta da cucina poi vabbè i wister prosciutto cotto che voglio fare una pasta oggi con prosciutto cotto e pisellini poi quando vado all'idl prendo sempre i citrioli che questi sono buonissimi in agrodolce Infatti ho preso due così ho anche un po' di scorta. Anche questi peperoni qua a me non mi dispiacciono. Poi vabbè ho preso riso, couscous, riso grano saraceno. Che questi qua me li faccio quando vado a lavorare. E anche orzo. Poi ho preso anche olio d'oliva. Proviamo, non l'ho mai preso però eh, c'è scritto 100% italiano e ho detto beh, lo provo e niente la mia spesa è questa qua ah, ho preso anche questi qua un di mais di formaggio però ho visto che a Iron non le piacciono ha ah, un, ah, un cane un po' particolare ecco poi dopo ci sono le patatine quelle sempre di Lidl poi dopo vi volevo far vedere che da lunedì 21 febbraio, se qualcuno interessa, ci sono delle felpe, delle magliette, dei leggings da donna, e la tuta della lotto, praticamente, secondo me, ehm, perché di solito l'otto non è mai male come, come Marta, anche i prezzi: 24,99 la felpa 9,99 la maglietta 24,99 i pantaloni da tuta serve una tuta per vostro marito secondo me come prezzo non è male e niente tutto lì guardato anche qua però non c'è niente di, di particolare ecco a me non mi dispiace neanche questa qua questa pentola qua pentola in ghisa però vedo che costa un bel po 39,99 non so cosa costa dall'altra parte questo non mi dispiace però costa tanto secondo me e niente questo è il volantino che sarà da lunedì praticamente ah, qua che cos'è? pulisce i pavimenti ricaricabile ah con il serbatoio d'acqua costa Costa 80 euro praticamente, stanto euro Se uno interessa, e poi niente, solite, solite cose qua. Ho sfogliato, però, non c'è niente di particolare. guardiamo qua se c'è qualcosa. ecco il detersivo igienizzante tipo, allora a me piace molto questo detersivo qua ecco sono 3 costa 5,89 ecco questo potrebbe interessarmi ad esempio qua se a qualcuno interessa pigiama donna, 9,99 pigiama da bambini, pigiama da bambini costa pochissimo 4,99 io ho qualche pigiama in cotone che ho preso lì, non sono malvaggi occhiali, se serve qualcuno e niente, in tutta questa spesa qua ho pagato 86,09 euro centesimi. Carinho. Yeah. È arrivata l'ora di mettere posto anche qua, stendo qua di solito, adesso riprendiamo tutto, poi puliamo e poi devo stendere un'altra volta. giù in garage ho invece un mobiletto dove tengo tutte le mie scorte adesso lo mettiamo a posto vedete vedete detersive, anche di scorta questo l'avevo preso a tato devo ancora provarlo questo è il mio preferito anche questo non mi dispiace Bene. Adesso mettiamo a posto. Allora intanto trovo giù tutto. Ogni tanto vengo qua a fare la spesa. suddiviso un po' Inveso la carta qua c'è la farina il zucchero la pasta un po di tutto i grissini, qua ci sono le marmellate lì c'è un po di caffè di scorta i biscotti che abbiamo comprato oggi qua ci tengo tutte le cose che probabilmente non mi servono tipo anche questi qua che non usiamo mai sono sono i piatti di in plastica così però mi scoccia buttarli via ah, niente dopo qua sono un po' di detersive adesso faccio vedere anche dall'altra parte perché non si vede da Niente, qua ci sono un po' di stampi, anche quelli nuovi, questo mi è stato regalato lo tengo, questo qua non ho mai usato, qua ci ho messo un po' di cose, mi piace molto questo, non so se avete mai provato, compro solo questa maschera per i capelli, è molto buona quella lì. Ah no, niente. Dopo, qua ci sono un po' di cose, qualche detersivo così e basta. Qua tengo questo è vuoto. Beh, tengo le cose, non sono tipo da viaggio. Non so se riesco a capire. Tengo questo, in caso mi dovesse servire lo Spruzzino questo tipo di viaggio. Anche questo per riempirlo. Poi tengo anche uno di questi per la crema, non si so sa mai. Se può servire, così niente. Di che li tengo. Poi c'è qualche barattolo. Ne abbiamo delle altre, però vabbè, tengo anche questi, non si so sa mai. E via.